Allora, secondo appuntamento oggi con le parole necessarie, adesso parliamo di responsabilità. Si parla molto, eh, quando si ragiona in termini di ricchezza e di povertà, di colpa del mercato e della finanza. Eh, sicuramente se... Oggi nel mondo ci sta un rapporto di 1 a 10, cioè 1%, uno che detiene la stragrande maggioranza delle, della ricchezza. Eh, sicuramente c'è qualche problema, c'è qualche problema di redistribuzione. Il mercato, la domanda è, ha un'etica? Non, non si sa, adesso chiederemo ai nostri, ai nostri ospiti. Eh, di questo ne parleranno Giorgio Resta, che è docente di diritto privato comparato a Bari, Salvatore Biasco, che è ordinario di eh, eh, Economia, internazionale. Economia Internazionale a Roma e Maria Vittoria Catanzariti, che è invece è la ricercatrice, se non, se non erro, all'Università di Roma e ha curato insieme a Giorgio Resta questo volume su una figura che so, conosceremo che è Carl Polani. Io inviterei i relatori a prendere posto e a iniziare. Innanzitutto buongiorno a tutti. Siamo qui per presentare due libri eh, per un nuovo occidente, Carpolani, una raccolta di scritti inediti eh, dal 1919 al 1958, curati dal Professor Resta e da me, <ride> ed per il saggiatore, questo è il libro che potete eh, vedere, e anche il libro di, del Professor Salvatore Biasco, Ripensando il capitalismo, la crisi economica e il futuro della sinistra, Bene, perché la scelta di questa doppietta, se vogliamo dire così? Sicuramente ci sono molti punti in comune che possono essere ehm, coagulati intorno a questo primo tema, che è il tema del titolo di questo nostro incontro, responsabilità. Come sappiamo, eh, succedono soprattutto nel, nell'ambito della globalizzazione dei fenomeni che danno luogo a domande, domande importanti chi risponde e per che cosa si risponde a qualcosa e di, di, di che cosa si risponde e, sicuramente eh, i temi posti all'attenzione sono, sono molti sono, sono complessi e sono anche eh, connessi in un certo senso e la rilettura di questi due volumi insieme può eh, probabilmente essere interessante per far luce su alcune dinamiche che affondano radice in processi storici importanti, lunghi, che abbracciano diciamo, la storia eh, del, del secolo scorso e del Novecento, che trovano delle ripercussioni fortissime eh, nella nostra crisi che stiamo vivendo. E ovviamente non siamo qui eh, sicuramente a fare delle eh, comparazioni diciamo, facili, non è questo l'intento. Eh, L'intento è quello di discutere, mh, diciamo da prospettive diverse, eh, di temi che per l'appunto eh, riguardano anche l'attualità e riguardano il nostro comune modo di pensare e di vivere nella società. E, sicuramente eh, potremmo per l'appunto eh, isolare alcuni temi fondamentali che abbracciano le riflessioni del, di questo Autore che è un intellettuale del secolo scorso, Karl Polanyi, un autore ungherese, che eh, diciamo, è stato precursore di un pensiero alternativo, di una critica alternativa al modello liberale. E si è fatto portavoce eh, di, una, di un modello di socialismo liberale che eh, è stato molto interessante, soprattutto eh, diciamo, negli anni 50 di questo nostro secolo, eh, questo autore è molto famoso per il suo eh, testo probabilmente più conosciuto La Grande Trasformazione, uscito nel 1944. Eh, in questo testo si discutono, eh, si mettono a fuoco tutte le problematiche eh, importanti e tutte le, le critiche al modello liberale dominante. Ora, perché discutere oggi questo autore? perché effettivamente ci sono state delle intuizioni che probabilmente possono essere abbracciate e riprese anche al giorno d'oggi e sicuramente queste riflessioni si coagulano intorno a temi fondamentali quali per l'appunto l'alternativa capitalismo-democrazia che è uno dei temi che vorrei appunto discutere con i nostri relatori quest'oggi il tema del processo di eh, politica ed economia Polani, per esempio, parla di, di economia embedded, che vuol dire incorporata nel processo sociopolitico. Il problema eh, attuale è per l'appunto, detto in parole molto semplici, che eh, economia e politica hanno preso due strade parallele e questo comporta deresponsabilizzazione. Altro tema fondamentale è quello della socialdemocrazia. Qual è il ruolo della socialdemocrazia, qual è stato... La funzione nella, nella ricostruzione di Polani e quali possono essere le prospettive attuali di un modello socialdemocratico, soprattutto alla luce della fine degli stati sociali, diciamo alla fine degli anni 70. Su questo, io mi sentirei di cedere la parola al professor Resta, al professor Biasco per discutere appunto questo primo punto, alternativa, capitalismo, democrazia. E poi ritornare eh, con una serie di interventi sul punto, grazie. Grazie, eh, beh, abbiamo concepito questa come una discussione aperta, per cui non c'è nulla di prestabilito, quindi penso che lasceremo la discussione da trattare alcuni temi che possano risultare importanti, interessanti anche eh, per, per voi. Eh, il, tema, appunto, il primo tema che emerge ed è, come si diceva, comune a questi due libri che sono libri eh, diversi nel tempo, nell'impostazione che però hanno forti punti in comune è il rapporto tra capitalismo e democrazia qual è il rapporto tra capitalismo e democrazia? Eh, io vorrei partire soltanto da una frase eh, di Polani che è un attore con cui stavamo discutendo che di per sé può sembrare eh, quasi paradossale. Polani scriveva in un libro, che è un libro molto importante, uno tra i più importanti libri del Novecento, che si chiama La grande trasformazione di origini politiche e economiche della nostra epoca. Sì, Lui scriveva in questo libro, a un certo punto, questa frase. Per comprendere la nascita del nazismo tedesco, bisogna ritornare all'Inghilterra ricardiana all'Inghilterra di David Riccardo, che è un grande pensatore classico eh, dell'economia ricorderete Adam Smith, Riccardo, è un altro di questi nomi eh, massimi diciamo, della, della storia del pensiero economico perché secondo Polanyi l'emersione del nazismo tedesco doveva essere studiata alla luce delle scelte compiute nell'Inghilterra di Riccardo questo è il grande tema mentre tendenzialmente no, si è abituati a pensare che la, la svolta autoritaria fosse una scelta di carattere eh, politica dettata da determinate circostanze socio-economiche proprie della Germania Polani sposta il tema sull'Inghilterra di Riccardo il suo lavoro è proprio quello di ragionare sulle contraddizioni del sistema economico sistema economico del XIX secolo che hanno portato poi nel XX secolo alla tragedia del fascismo del nazismo alla crisi del XXIX alla crisi di Wall Street che viene assimilata sempre nei dibattiti attuali no, alla crisi odierna e in fondo come poi forse chiariremo alcune eh, tendenze attuali devono farci interrogare. C'è un ritorno di svolte o di eh, pulsioni autoritarie in Grecia, peso di partiti politici che si richiamano estrema destra in Ungheria, una riforma costituzionale eh, fortemente discussa e che in qualche modo sono Legati non necessariamente come causa-effetto, ma intanto diciamo sono contestualmente legati ad una forte crisi economica, come era avvenuto negli anni 30, saprete, no? la crisi degli anni 30. Beh, Polani lega la nascita del nazismo alle scelte compiute dalla civilizzazione del XIX secolo, che era la civilizzazione dello Stato liberale che arrivava dopo la rivoluzione industriale e che, secondo Polani aveva creato un sistema destinato alla distruzione della civiltà. Come si reggeva e che cosa consisteva questo sistema? Questo sistema si reggeva sulla, come diceva prima Maria Vittoria Catanzariti, sul distacco, sulla disincorporazione dell'economia dal tessuto della società, dall'avere costruito un sistema nel quale il mercato autoregolante fosse il vero motore delle scelte dei comportamenti sociali un sistema nel quale abbandonata una storia di economia dice Polani embedded cioè incorporata nel tessuto sociale come era nel feudalesimo come era ancora nel mercantilismo si arriva secondo lui alla eh, delega al mercato, un mercato universalizzato a tutti i fattori della produzione, delle scelte sociali. Polani in particolare eh, ci attribuisce un rilevo molto importante alla costituzione di mercati, cioè di meccanismi che si regolano sull'incontro della domanda e dell'offerta attraverso un sistema di prezzi, poi su questo il professor Biasco vi darà tutte le lucidazioni necessarie su eh, tre elementi che sino a quel momento erano stati tenuti fuori dal funzionamento del mercato e retti dalla politica. Questi tre elementi sono il lavoro, la terra e la moneta. Polani ci ricorda che in fondo nella storia delle nostre civiltà medievali il mercato si trova sempre nella piazza, una piazza tutte le cittadine italiane potete vedere, contornate da un lato dal municipio e dall'altro dalla chiesa. Quasi una raffigurazione simbolica del fatto che il mercato fosse storicamente controllato dai poteri sociali, che ad esempio regolamentavano il tipo di prezzi che si potevano imporre, oppure il, i requisiti qualitativi per la produzione dei beni, a un certo momento in poi l'utopia del mercato che si autoregola impone la creazione di mercati per questi beni primari, che sino a quel momento erano stati eh, sottratti al gioco della domanda e dell'offerta. Il lavoro. il lavoro è stato sempre storicamente disciplinato in maniera estremamente puntigliosa, invasiva da parte dell'ordinamento giuridico, proprio per proteggere l'individuo, il lavoro è l'uomo. La terra, Polani dedica delle pagine molto belle al, a un fenomeno che vediamo ancora oggi di fronte ai nostri occhi, che è quello della privatizzazione dei beni comuni. La terra era gestita in maniera collettiva dalle comunità, che ad esempio la utilizzava per compiere colture agricole, in alcuni casi per il pascolo, da un certo momento in poi viene, anche per effetto della Calcolo economico legato all'evoluzione industriale, privatizzata, espropriata al godimento collettivo e lasciata in eh, gestione ai singoli eh, proprietari terreni. La moneta, che è un altro fenomeno molto importante è è di Die l'effetto di questa progressiva istituzione di mercati consiste nel fatto che sulla base del calcolo economico e quindi delle utilità dei singoli attori sul mercato, si compieranno scelte produttive e distributive. Ma che cosa significa questo? Che cosa significa delegare al mercato il lavoro? Significa lasciare al gioco della domanda e dell'offerta la vita dell'uomo. La libertà, ad esempio, di licenziamento quando le condizioni produttive non suggeriscono di mantenere un lavoratore, significa che una persona che sino a quel momento traeva il proprio sostentamento dal rapporto di lavoro si trova senza una fonte di reddito. Significa imporre, ad esempio, il lavoro minorile o il lavoro per un certo numero di ore senza controllo, era l'esperienza appunto della civiltà del XIX secolo. Secondo Polani questo sistema non poteva continuare, era portato alla distruzione dell'uomo o del suo ambiente naturale. Quando noi parliamo oggi no, della crisi ambientale in fondo non è altro che una riproposizione costante del tema per cui se si lascia la gestione dell'ambiente e della terra al mero calcolo del profitto privato l'esito logico sarà quello del depauperamento delle risorse ambientali e naturali. E poiché questo sistema secondo Polani non poteva andare avanti, non poteva funzionare, lui dice la società reagisce spontaneamente con movimenti politici, con legislazioni, volte ad esempio a limitare gli orari di lavoro, imporre dei requisiti di, di controllo, restringere attraverso dazi di importazione di merci e via discorrendo. Però proprio questo intervento della società che lui chiama doppio movimento, cioè il mercato privatizza e la società reagisce per difendersi, porta a un eh, conflitto irresoluto perché il mercato si regge sul profitto, si regge sull'autoregolamentazione, la politica che interviene per porre dei limiti crea una contraddizione nel meccanismo al mercato e quindi, scrive Polani, le trasformazioni che noi conosciamo degli anni 30 derivano proprio da questo conflitto endemico tra la democrazia, la democrazia popolare come la chiama la democrazia allargata anche alla classe lavoratrice che interviene attraverso il diritto di voto ad autoproteggersi e gli interessi costituiti dei portatori di poteri forti sul mercato. E questo conflitto, insieme ad altri aspetti che posso adesso analizzare, è all'origine della svolta autoritaria, insieme ovviamente alle condizioni del primo dopoguerra, Ma questo punto che Ponani analizza in relazione a una certa fase storica della nostra esperienza, in qualche modo tende a riproporsi pure con caratteri mutati, nella condizione attuale, che non è più quella che aveva presente Polani di un capitalismo incentrato sulla produzione di beni e servizi, capitalismo industriale e nel quale gli stati nazionali mantenevano il controllo dei propri confini, potevano limitare la circolazione dei capitali. Si ripropone oggi in un contesto in cui lo chiamiamo il capitalismo finanziario globalizzato nel quale gli stati o la società che si autoprotegge si trova di fronte a un ricatto da parte dei poteri economici che dicono, come è avvenuto nel caso, avete sentito parlare forse l'anno scorso di, o due anni fa di, di Pomigliano d'Arco o molti altri casi di questo tipo, se tu non abbassi le garanzie, se tu non riduci il livello di protezione dei lavoratori, il costo del lavoro e via discorrendo, io sposto gli investimenti produttivi in un altro okay. luogo oppure se tu Stato non riduci il tuo indebitamento, io, non ti, eh, io finanza, sistema finanziario, non ti concedo più credito. Ora, questa situazione è sicuramente diversa rispetto a quella che è affrontata da Polani, ma ripropone ancora una volta questo conflitto eh, difficilmente gestibile, questo conflitto endemico tra capitalismo e democrazia. Ecco, io credo che qui eh, sia logico lasciare la parola al professor Biasco che di questo nel suo libro ha scritto in maniera mirabile e assolutamente comprensibile per anche voi giovani. Eh, io sono molto felice di essere qui, eh, anche di fronte a un pubblico così giovane interessato, e interessato. Ringrazio gli organizzatori per avermi invitato, e anche eh, la, la professoressa Canzani, eh, Catanzariti e eh, il professor resta per le parole che ha usato verso il mio libro. Devo dire che Polani muore nel 1964 prima ancora di assistere al capitalismo alla finanziarizzato e globalizzato che caratterizza la nostra epoca e, eh, e, e all'offensiva diciamo, culturale che avviene attorno alle eh, soluzioni di mercato. Però questo non rende la sua opera meno... Attuale perché eh, egli è molto cosciente che man mano che, che, che vengano meno oh, eh, elementi di controllo all'interno della società capitalistica certamente c'è una diminuzione della, della democrazia ora il capitalismo così com'è, ma così come lo descrive Polanyi, non, non è cambiato, diciamo, rispetto a questi, a questi elementi, è un principio di organizzazione della produzione su base privatistica finalizzata al profitto privato. E Con un enorme successo, diciamo, in termini storici, di accumulazione, di avanzamento delle condizioni di vita, però tende a plasmare la società secondo la sua immagine e somiglianza, quindi la gerarchia, eh, chi comanda e chi esegue, eccetera. E quel movimento di reazione è un, diciamo, è un principio di democrazia che è stato portato da, eh, dalle coalizioni eh, popolari che eh, hanno inserito documenti, elementi di controllo del mercato la democrazia è un principio di partecipazione è un principio di, eh, di aspirazione all'eguaglianza e, e in qualche modo sono principi che possono contraddire la logica del mercato e spesso la contraddicono come logica del mercato voi pensate a con due concezioni del capitalismo. Il capitalismo come forza produttiva privatistica, come dicevo, come dicevo prima, organizzata su base privatistica e il capitalismo eh, in cui le imprese vengono considerate come agenti di un fine comune che è quello dell'occupazione e quello della stabilità, sono agenti nel senso che hanno una missione sulla quale sorveglia lo Stato, sorveglia, supplisce, dà, dà l'ausilio allo Stato, cioè produzione come processo cooperativo e come processo di, eh, di collaborazione collettiva. E... Quindi è responsabilità collettiva preservare il processo produttivo da eh, oscillazioni, da, da, da, da, da, da crisi che incidono poi sulla vita materiale della, della popolazione e, e con la consapevolezza, e qui ritorniamo a Polani, che il capitalismo è instabile, produce crisi. Eh, la logica del profitto produce grave differenziazione sociale produce composizione nella società secondo la logica del più forte che quindi in qualche modo va, va corretta questa correzione noi l'abbiamo avuta durante tutti i, tutto il primo, i primi due o tre decenni del dopoguerra qui c'è sta, stato un compromesso salutare fra capitalismo e democrazia nel, nel mondo occidentale, parliamo ovviamente del mondo occidentale, in cui molti elementi di, di democrazia sono penetrati nell'ordinamento sociale, nell'ordinamento giuridico, eh, per esempio... Le, la partecipazione le rappresentanze il, la costruzione di poteri controbilancianti nella società pensate ai sindacati il fatto che la piena occupazione fosse un obiettivo, un obiettivo condiviso il fatto che eh, l'economia andasse stabilizzata attraverso un'azione dello Stato e, ovviamente Attorno a questo conflitto compromesso che avviene nella, tra democrazia e capitalismo c'è anche una cultura che, che, che, che partecipa di questo, di questo conflitto e, e poi compromesso, no? una cultura democratica è diversa da una cultura diciamo, del mercato. Eh, certo i, i due diciamo la democrazia ha una sovranità limitata all'interno del capitalismo perché quel giorno che venisse sfidato seriamente il principio di proprietà o venisse sfidato seriamente la motivazione all'accumulazione che poi è il profitto ci sarebbe una reazione fortissima che è lo sciopero del capitale e fra le altre cose nell'ultimo saggio eh, loro l'hanno detto ma lo che è stata fatta nel libro, per un nuovo accidente, sono degli inediti di Polani che sono stati trovati al Polani Institute dai nostri due amici e che sono stati riproposti al lettore italiano. Quindi è un Polani diciamo, inedito in cui, da, da, da dove noi possiamo ricavare diciamo, la formazione delle sue idee. E in uno di questi saggi sul futuro del socialismo lui è perfettamente cosciente di dire attenzione, ci sono molte soluzioni che potrebbero aumentare il processo democratico e forse sarebbero anche utili dal punto di vista produttivo, però ricordiamoci che esiste un capitale finanziario che reagirebbe e quindi è un compromesso continuo quello che si determina nella società. Che cosa è avvenuto strada facendo? Strada facendo ovviamente avviene attraverso anche trasformazioni della società, non è che, che, che, che, che le cose mutano dall'oggi al domani per un qualche elemento, eh, elemento esogeno, eh, però è avvenuto che il principio diciamo, del mercato ha sopraffatto il principio democratico. Non che sono mancate le libertà formali, non che, so, non, che non si voti più, non che eh, non ci sia libertà, libertà di opinione, ma c'è stato un pezzo sostanziale di democrazia che se n'è andato, cioè la partecipazione, la capacità di scelta di una, de, dei cittadini rispetto alla al sistema sociale che prediligono oppure la capacità di, um, eh, di, della capacità di controllo sulle decisioni che loro ricadono o il fatto che il sistema sia preservato da, da crisi che i rischi sociali siano salvaguardati e, e corretti in qualche modo no? e tenuti sotto controllo Ecco, questo in qualche modo è venuto meno, è venuto meno per vari motivi, perché nel capitalismo globalizzato, lo diceva prima, resta, un'impresa se ne va, c'è stata una concorrenza di basso sia sulle condizioni di sicurezza del lavoro, sicurezza in senso alto, eh, e costo ovviamente del lavoro, sia sulle condizioni normative, sulle fiscali e via del problema. Quindi c'è stato, diciamo, uno Stato che si è in qualche modo indebolito nelle sue capacità, capacità di controllo. E' è venuto meno anche gli agenti della trasformazione democratica. Gli agenti della trasformazione democratica sono... E sono stati, eh, non è che lo sono per definizione, ma sono, è stato essenzialmente un processo politico che ha portato le classi eh, diciamo, appartenenti a una, a una base della piramide sociale, come io la chiamo, che hanno pesato sulle decisioni governative e hanno pesato attraverso il processo politico di partiti politici non solamente partiti socialdemocratici ma essenzialmente partiti socialdemocratici che hanno coalizzato le domande hanno influito sulla, sui processi politici e qui e questo è venuto meno sia perché il cuore di questo era il dal lato industriale che, attorno al quale si costituivano le coalizioni al classe si operaria si dice più in gergo ma che si è, è deperita, ma è deperita anche politicamente, nel senso che la società si è sfrangiata, le, le coalizioni sociali sono molto più difficili e, eh, e, e il partito politico ha perso un po', che doveva rappresentare diciamo, queste istanze del, del, del, del, di base, e ha perso la sua forza, la sua forza, la sua, anche forse ha smarrito in parte la sua missione. Aggiungiamo a questo che quando una classe dominante diviene così forte ed è poco sfidata, è in grado di imporre la sua visione del mondo, quello che si è imposto come concezione della, eh, come luoghi comuni e che la ricchezza è aperta a tutti, la società è aperta, il bene, la, la ricchezza di qualcuno accresce, è potenziale per il crescimento del benessere di tutti, eccetera, eccetera. una cultura dell'emulazione eh, verso l'alto piuttosto che una cultura che guarda ai meccanismi della società, vede le stratificazioni come prodotto della società e agisce diciamo attraverso il riconoscimento di una figura con le figure simili e quindi le coalizioni, le lotte, le lotte per i diritti e via discorrendo quindi è un meccanismo a circolo cumulativo che ha prodotto diciamo, anche un, una cultura, uno sfrangiamento perché poi in realtà non è che sono, si sono perse il senso delle coalizioni della catalizzazione delle domande sociali, però in qualche modo la società, lo diceva prima eh, Giannuzzi nella sua introduzione, non è che si è ricomposta, è una società che ha aumentato diciamo, l'altezza la, di questa piramide, la frattura tra chi sta sopra e sta chi sta sotto, solo che le figure sociali di della parte inferiore della bilancia, non si riconoscono una con l'altro, non creano coalizioni, anche poi, diciamo pure questo è un processo politico, è un compito politico avere. Quindi lo Stato si è indebolito, si sono indeboliti gli agenti e in qualche modo il capitalismo si è uniformato, diciamo, a esigenze del mercato. Pensiamo quanto siano venute meno quelle leggi che uh, organizzavano il mercato lo limitavano soprattutto nel campo della finanza e, e questo è il motivo per cui poi, sia, si, si, si, si, si, si, si, poi alla fine è venuta la crisi adesso è inutile, non, non è questo l'argomento non entriamo nel merito delle dinamiche de, della crisi economica però in realtà la crisi economica nasce da una deregolamentazione, la deregolamentazione non è un fatto cervellotico, è anche il peso che alcune classi sociali hanno sulla, sulla legislazione, che ha consentito a un, poche persone di avere in mano il destino di tutti, di avere in mano il risparmio, di gestire il risparmio degli altri, ma non con una responsabilità sociale. Ecco, ritorniamo al tema della responsabilità, ma con una visione eh, diciamo tutta tesa all'accumulazione privata. Accanto a questo io per adesso non voglio farla lunga, accenno solo al tema è nata proprio una cultura, un'egemonia dell'idea che il mercato fosse autoregol si potesse regolamentare, si, si, si, si, che, che il mercato portasse alle soluzioni ottimali e via discorrendo, e, e questa cultura è diventata addettamente egemone sia nell'università, dove si insegnano quei sistemi lì, sia è diventata egemone nel senso comune attraverso i chierici di stampa, televisione, eccetera, che l'hanno trasmessa hanno trasmesso un'agenda politica che ormai è diventata una sorta di, eh, di Moloch cioè non è nulla più messo in discussione nulla più messo in discussione del sistema beh, insomma nulla adesso è un po' forte ma del sistema sociale e politico e, e, e, e, fo la forza delle ideologie è quella di presentarsi con il prisma dell'oggettività io poi di se, se questo vogliamo parlare anche di questa cultura qui fra le altre cose c'è un un qualcosa in più che dobbiamo vedere rispetto a Polanyi. Polanyi è, è molto consapevole del fatto che, che la cultura uh, del mercato è una cultura che giustifica diciamo la, la, la, la, la, la libertà assoluta come, come libertà assoluta di, di azione nel mercato come come fatto anche di libertà individuale e come, e come possibilità di eh, benessere sociale massimo che si può, si può raggiungere. Contesta le basi teoriche, ideologiche, nel senso che l'economia come economia della scelta fra mezzi alternativi, eccetera, lui, lui eh, dice è una... Una finzione parte dall'individuo come individuo isolato che ha l'unico scopo nella vita quello di massimizzare la sua utilità, massimizzare il suo profitto, agire, per, agire isolatamente, e non solo, ma facendo questo massimizza il profitto di tutti e l'utilità di tutti. Quindi la società è una somma di persone e non una totalità sociale. Ecco, nella critica non perché se Polani venga superato, ma nella critica a questa, a questa visione del mondo bisogna metterci anche il modo come loro hanno, sono passati da questa visione atomistica della società. Ha una visione aggregata che ha sempre questi presupposti, ma che riesce anche a dare conto di come funzionano le macro grandezze dell'economia. Questo non c'era ancora, cioè, questo passaggio avviene eh, negli anni 70 quando Milani, Polani è già morto, cioè loro rielaborano tutta la macroeconomia. La macroeconomia ha, ha, ha a che fare con grandezze aggregate investimento, spesa statale, spesa privata, bilancio pubblico, eccetera, eccetera. Non più con la scelta individuale, ma come prodotto della scelta individuale loro rielaborano una concezione dei rapporti causa-effetto nell'economia che eh, arriva, chiamiamolo scientificamente, perché poi non c'è niente di scientifico in tutto questo, ci sono dei presupposti sui quali si trae deduttivamente, Ma insomma partiamo dai presupposti. Però si arriva che l'intervento dello Stato è inutile, che eh, l'intervento dello Stato produce solo inefficienze. Che se si condivisce la tassazione, in realtà l'effetto finale è un aumento della tassazione, quindi non si, non si diminuisce niente. Che, che il mercato del lavoro. Si può, i sindacati lo distorcono perché possono lottare per una maggiore occupazione ma nell'economia esiste un saggio naturale di disoccupazione l'economia si vendica e porta comunque lì ma ci porta attraverso costi sociali enormi ma tanto noi siamo vincolati a un tasso naturale di disoccupazione e via discorrendo sono operazioni culturali, politiche, scientifiche a fronte delle quali diciamo, non c'è stato un modello alternativo. Ecco, questo è il modello loro eh, eh, il loro obiettivo era sconfiggere il chinesianesimo che invece partiva dall'idea che, che, che, che la società va governata che, una, che esiste una un, una cassetta dell'attrezzi per governarla ecco, rovesciano tutto questo non trovano elaborazioni alternative eh, sono favoriti anche dall'evoluzione della società che diventa molto recettiva a questo tipo di messaggio questo tipo di messaggio diventa egemone e ancora oggi è egemone, se noi pensiamo che, insomma, eh, lo dico a livello italiano che abbiamo un bilancio pubblico eh, molto ingessato, ma insomma a livello europeo dove sarebbe possibile una politica di domanda, rilanciare l'economia eccetera, l'unica cosa direttive che ci vengono sono l'austerità da una parte e dall'altra la liberalizzazione micro dei mercati, Adesso vedete qualche, che danni possono fare l'ideologia. Io vi fermo qui. Bene, grazie a Salvatore Biasco e Giorgio Ressa per averci fatto entrare assolutamente in media stress, per averci appunto illuminato sulle differenze, sulle variabili dei modelli da cui siamo partiti. Per l'appunto capirete anche voi che non si tratta di una variabile eh, neutrale, capitalismo-democrazia, che già nel pensiero di Polani, ad esempio, aveva dato luogo ad una, ad una grandissima alternativa escludente, cioè tra modello egalitario e modello libertario. E naturalmente sono due modelli di democrazia praticati eh, soprattutto in Europa, un modello libertario nel mondo anglosassone, e un modello continentale come modello egalitario, e sicuramente eh, insomma, eh, la deriva libertaria è stata forte ora attraverso che cosa possiamo ricostruire questa, questa grande trasformazione e questo passaggio determinante sicuramente eh, cioè riprendendo appunto il testo del professor Biasco eh, c'è un, un passaggio determinante che è lo svuotamento delle istituzioni Ci abbiamo assistito eh, ad un Paradigma cambiato che eh, ha fatto eh, piazza pulita della rappresentanza, c'è stato un cortocircuito istituzionale delle formule politiche eh, delle istituzioni del Novecento alle quali siamo tutti eh, diciamo, abituati, che abbiamo eh, sempre conosciuto, rappresentanza che non è più veicolata per l'appunto eh, dai soggetti storici, quindi perdita del soggetto storico. Perdita del soggetto storico che si è eh, determinata da vari punti di vista, dal punto di vista per l'appunto economico che possiamo toccare con mano, soprattutto eh, diciamo, alla luce della, della crisi, la perdita della, di importanza della classe lavoratrice. Perdita di importanza del soggetto storico da un punto di vista ehm, come dire, anche istituzionale, quindi mediato, dai partiti, crisi dei partiti e anche dei sindacati. Ora, insomma, i temi sono tanti, ma direi che per l'appunto da quello che è emerso, dalla discussione che è emersa, è emerso un dato fondamentale, è appunto che si è determinata un'egemonia culturale, sotto vari profili derivante appunto dall'alternativa libertaria. E, sicuramente uno dei temi eh, toccati eh, a fondo nel, nel testo del professor Biasco e eh, ricostruiti anche in vario modo, con vari linguaggi da, da Polani nel, nel suo libro è m, qualcosa che, che può essere eh, come dire, interpretata e anche tradotta come tendenza al diritto leggero sul quale io darei la parola al professor Resta cioè la norma, come si adatta eh, diciamo, al modello del mercato e che sicuramente facciamo questa ok c'è qualche intervento da parte vostra diciamo arrivati a metà della nostra chiacchierata sì. no, ancora, ancora. Sì. forse vogliamo fare un'altra diciamo, tornata di interventi e poi diamo spazio al dibattito a cui molto. Ma eh, innanzitutto il tema del, siamo giuristi, per cui il tema del, del diritto leggero, della soft law, un tema molto importante e molto complicato, ma lo vorrei legare proprio a quello che, che ci ha detto poco fa il professor Bianco, l'approccio giuridico leggero è in qualche modo il sottoprodotto di questo mutamento dei modelli culturali, cioè la scelta di avere un sistema giuridico che sia finalizzato piuttosto a supportare il funzionamento libero e autonomo dei meccanismi di mercato, eliminando quelli che si chiamano i fattori di fallimento del mercato e non invece un ordinamento giuridico che sia finalizzato a operare una strutturazione della società per includere, per creare la coesistenza pacifica, per realizzare i diritti fondamentali, come era stato in tutto il periodo del, del compromesso, se vogliamo chiamarlo così, successivo alla, alla seconda guerra mondiale, è un tema di, di immediata evidenza. Perché è il sottoprodotto di questo modello? Perché in questo modello culturale il diritto è un fattore Importante perché realizza le premesse istituzionali per il funzionamento dei mercati, però non deve operare come fattore d'ostacolo all'autoregolamentazione. Su questo vi vorrei richiamare la vostra attenzione su una circostanza casuale, il 1944. 1944 è l'anno nel quale viene pubblicato questo libro di Polani che citavo prima, la grande trasformazione, ma viene pubblicato anche un altro libro che avrà un impatto estremamente rilevante sulla nostra società, che è il libro di un economista austriaco che si chiama Friedrich von Hayek, che si chiama La via verso la schiavitù, stesso hanno due prospettive contrapposte sulla società, Polani dice che sostanzialmente il mercato autoregolamentato è stata un'invenzione costruita socialmente nel XIX secolo ed estranea a tutta la storia della comunità. E che lasciato libero di agire porta ad una insostenibilità sociale, Hayek invece scrive che il collettivismo, la pianificazione porta verso la schiavitù, quella schiavitù che era propria da un lato, nella sua prospettiva dell'esperienza tedesca del nazismo austriaco, ma anche, del nazismo tedesco sia della eh, pianificazione sovietica. La prospettiva che nasce con questo libro di Hayek, che poi verrà finanziato nella sua edizione americana, che sarà, diciamo, penelare come caposaldo culturale di un'organizzazione che si chiama Montpellier Society, società di Montpellier, e che creerà proprio negli anni quell'egemonia culturale del paradigma neoliberale di cui eh, faceva parola prima il professor Biasco porterà progressivamente a questa idea, no? che il sistema giuridico deve limitarsi sostanzialmente a assicurare le condizioni del libero funzionamento del mercato, quindi un certo diritto antitrust, un sistema molto soft diciamo, di responsabilità sociale dell'impresa, in cui l'impresa si impegna liberamente verso i consumatori con i codici di condotta a non danneggiare l'ambiente, a non sfruttare il lavoro minorile, ma si eliminano tutti quegli interventi eh, più puntuali, più invasivi che dettano modalità di produzione e via discorrendo e che sono finalizzati a assicurare il rispetto eh, dei diritti fondamentali l'uguaglianza, l'inclusione sociale come è secondo i dettami della nostra Costituzione il diritto leggero appunto è volto in qualche modo a tutelare il consumatore questo è il soggetto oggi centrale no, dell'intervento ad esempio del diritto europeo un tempo era il cittadino la figura che costituiva il perno diciamo, dell'intervento dell giuridico istituzionale. Ora, questo implica chiaramente un depauperamento della democrazia perché la figura del consumatore è un soggetto singolo, è un soggetto isolato, è un soggetto che si trova a interagire con le dinamiche del mercato in maniera deresponsabilizzante. E questo Polani lo aveva intuito benissimo nei primi del secolo, quando diceva che il problema fondamentale del mercato è che de perché non fa vedere quali sono gli effetti i riflessi della scelta di acquisto di un determinato bene o dell'orientamento della domanda verso una certa direzione. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che nel prezzo di un prodotto io non so se un certo pallone è prodotto o meno con il lavoro minorile. Io acquisto sulla base del gioco della domanda e dell'offerta. La logica è di permettere il più possibile l'abbassamento dei costi per il consumatore, ma tutte quelle valutazioni d'insieme, quali sono gli effetti dell'acquisto di quel pallone, rimangono fuori dalla valutazione del mercato e dovrebbero essere invece lo spazio della decisione politica, della decisione democratica sulle modalità in cui il mercato deve funzionare. Questa è la sfida che rimane aperta come recuperare spazi di controllo democratico che portano appunto ad una responsabilizzazione responsabilizzazione del non soltanto delle forze produttive ma anche responsabilizzazione delle forze del consumo e dunque il tema ancora una volta torna su questo discorso della, della scelta democratica se il mercato è socialmente costruito e non è nell'ordine naturale delle cose sta al sistema giuridico sta alle scelte della democrazia dare una certa costruzione sociale del mercato e questo è stato sempre l'obiettivo di Polani che ha insistito molto sul fatto che la società umana nel suo complesso, nella sua storia è stata retta da questo meccanismo di autoregolamentazione soltanto in un pezzo molto limitato e che sono sempre nelle mani degli uomini le scelte circa il, eh, le modalità appunto di costruzione di questo meccanismo Bene, ehm, sì, aggiungerei forse eh, appunto che questa, questo binomio eh, porta eh, irrimediabilmente ad una, ad una lotta tra diritti e poteri, senza eh, insomma mezzi termini. E proprio su questa, eh, su questa scia, cioè su questo arretramento del pubblico nei confronti del. Del privato e sull'avanzamento de, del potere, che dobbiamo forse interrogarci e chiedere, chiederci quali sono le forme di potere dominante in questo, eh, in questo nostro in periodo di forte crisi, e anche, eh, ad esempio, in che, cosa consistono, in, co, in che cosa consiste la miopia delle mh, politiche dell'offerta. Questo e forse una mia curiosità che mi sento di chiedere al professor Biasco. Grazie. Non lo so. Io forse eh, riserverei questa risposta, a eh. uh, um magari è un intervento conclusivo però vorrei forse non so se tu sei d'accordo ma prima raccogliere se ci sono domande osservazioni diciamo chiavimenti che, che qualcuno di voi volesse esprimere si vede poi molto male alzate la mano non so se qualcuno ha eh bene benissimo Prego, vuole venire qui? Così la vediamo e la sentiamo. Allora, io ho sentito, vabbè, la parola principale quindi è responsabilità. Il problema quindi che stavamo discutendo è sulla appartenenza dei, dei beni, diciamo, che eh, la maggior parte appartiene a un della popolazione mondiale. Il problema principale che io vedo in realtà nella, nella mia società, poi in piccola conversione però in realtà è di tutto il mondo e soprattutto in Italia, è che la responsabilità del consumatore è completamente irresponsabile. Prima di tutto perché non vedo, siccome ho anche una azienda, quindi sono in, una, in un campo ben entrato, dell'economia, credo prima di tutto in responsabilità di chi lavora, perché ci sono un, una richiesta troppo alta di pagamento e un, diciamo, una, un dare, un uh, aiutare l'azienda molto poco. Quindi c'è un divario fra il pagamento dato a una persona e ciò che la persona dà e siccome l'azienda va avanti grazie solo a ciò che la persona che lavora all'interno dell'azienda può dare, può aiutare, è normale che quell'azienda arriva in fallimento e per questo la maggior parte delle aziende italiane fallisce. C'è il contributo anche della, della, della politica della quale abbiamo parlato che naturalmente in questo momento si trova in difficoltà prima di tutto perché richiede troppo dalle aziende, quindi c'è una richiesta sia dal popolo che dal, dalla, da chi dovrebbe aiutare e c'è una cosa richiesta anche sulle tasse e su tutto ciò che l'azienda dovrebbe dare alla, allo Stato. Quindi in un certo senso chi dovrebbe stare in mezzo diciamo fra chi guadagna normalmente, chi guadagna 1.500, 2.000, 3.000 euro al mese a un imprenditore che si trova fra il popolo e lo Stato dove lo Stato diciamo al governo cioè governa soprattutto la maggior parte dei beni del, del, del mondo non, non trovo un, una soluzione a questo vortice nel quale l'Italia si sta trovando dato che per me è il problema principale è l'Italia non trovo una soluzione C'è qualcun altro che vuole fare altro intervento? Vedevo una mano lì in fondo. Qualcuno? Va bene, grazie. E... Prego. No, io so che dovete andare, quindi le risposte non possono essere lapidarie. E però attenzione con questo tipo di argomentazioni, le aziende in questo momento non falliscono perché il costo del lavoro è eccessivamente alto, anzi i salari in Italia sono fermi da molto tempo, diciamo in termini reali, eh, non voglio dire che, so, che sono bassi ma certo oh, non è questo che fa fallire un'azienda, è ovvio che poi... L'azienda che non ce la fa dà la, la, la, la, la colpa agli eccessivi costi, costi in termini di burocrazia, costi in termini di tasse, costi in termini, in termini salariali. Però ricordiamoci che la nostra competizione nel mondo non può essere su un sociale, abbassare le regole, abbassare i salari, eccetera cosa che sta comunque avvenendo sotto la pressione di un mercato del lavoro disarticolato e dei salari mondiali. Noi non possiamo arrivare a livello della Cina o a livello del Vietnam. Dobbiamo competere sulla innovazione, dobbiamo competere sull'investimento, dobbiamo scompetere sulle scommesse audaci. Da Io non so se il governo stia facendo, tutta la sua, stia facendo il suo il suo dovere su questo. Certamente gli investitori lo fanno meno se noi pensiamo che gli investimenti stanno cadendo, sono caduti di un quarto dall'inizio della crisi, ma già prima erano, eh, arrancavano. Ecco, allora eh, abbiamo dei profitti complessivi nell'arco di un decennio che sono minori degli investimenti complessivi, insomma c'è una responsabilità imprenditoriale enorme. E... Poi invece per quanto riguarda la politica dell'offerta, la politica dell'offerta dell è un dogma che noi possiamo creare competitività, condizioni favorevoli allo sviluppo della de, de, de, de produzione, eccetera, soltanto attraverso la liberalizzazione dei mercati, attraverso... attraverso condizioni che mettono l'impresa in, eh, in posizione favorevole, per, per, per... poi vediamo che, che questi sono incentivi, non è detto che l'impresa risponda agli incentivi. Quello che si è perso per questa offerta è politica, quindi micro, creata da condizioni micro, mercato per mercato. Generalmente poi si va a finire sempre lì, politica del e delle regolamentazioni quello che si è perso è l'idea ma si è perso anche teoricamente l'idea che l'occupazione si crea attraverso la domanda si crea attraverso la spinta che si dà all'attività produttiva e responsabilità ecco ritorniamo alla responsabilità è una responsabilità collettiva è una responsabilità statale per questo, poi può essere anche che eh, se la domanda privata non c'è investimenti, consumi eccetera eccetera debba supplire lo Stato anzi deve supplire lo Stato può darsi pure che in Italia sia più difficile questo perché lo Stato è, è indebitato c'è un pregresso che pesa fortissimamente sul presente però adesso perché gli Stati Uniti sì, ce la fanno a governare la domanda perché eh, Cina, Brasile, Giappone ce la fanno perché sono, sono entità nazionali di un certo calibro, un certo peso, capaci di autonomia della politica economica. L'Europa non è questa. L'Europa è invece un insieme di, di stati che è oltretutto nati attraverso un'ideologia che l'unico elemento de, dinamico è la concorrenza. Ci deve essere un bilancio pubblico comunitario, non ci deve essere una responsabilità comunitaria su, sugli indebitamenti, eh, che poi sono sempre complementari perché il non indebitamento dell'uno corrisponde al dell'altro, insomma è un discorso complesso, eh, non c'è un'agenzia di spesa, per, per, per, per, per, non c'è un debito comunitario come tale per, per spingere la domanda quindi non c'è un riconoscimento delle caratteristiche di un sistema moderno perché, perché è stato dominato da una visione che è stata la visione riferista benissimo credo che i tempi ci, ci indugano a salutarci <ride> e permettetevi di ringraziarvi di ringraziare gli organizzatori, eh, i nostri autori, il professor Biasco, il professor Resta e voi per la vostra attenzione, elemento fondamentale, e di consigliarvi ancora una volta bu una buonissima lettura. È eh, un testo, Ripensando il capitalismo, di una estrema eh, linearità nell'analisi, puntuale, profonda, che veramente vi consiglio come lettura illuminante. E per un nuovo occidente, per chi avesse voglia di... <ride> imbazzarsi in un tuffo anche nel passato grazie, arrivederci